Qual è la pianta perenne più venduta da Sassy Garden? La campanula, campanula murale o posteggiarchiana. Questa campanula qua è una campanula perenne, la perenne più rifiorente di tutte. Infatti la vedremo anche comparire nelle uole oppure che scendono giù dai muretti, infatti è ricadente. Perenne che tende a rifiorire tutta la primavera inoltrata anche per buona parte dell'inizio dell'estate. Invece quando inizia a far caldo seriamente tende a fiorire molto meno, avrà qualche fiorellino sporadico. E poi invece specialmente se andiamo a potarla, a ritagliarla eccetera, Avremo un'altra bella fioritura abbondante verso fine estate, inizio autunno, settembre, ottobre farà un'ultima fioritura. Invece in inverno sparisce completamente. Rivegeta poi verso marzo, aprile, quando la temperatura supera i 10 gradi. Allora, dove andiamo a collocare la campanuna Allora, si adatta benissimo sia al pieno sole che in mezz'ombra. Ovviamente, se mettiamo più al sole, fiorirà molto di più, in mezz'ombra farà meno fiori. Per quanto riguarda invece le sue necessità idriche, è una pianta che si adatta benissimo in un terreno povero ed asciutto. Se la coltiviamo in vaso, ovviamente andrà bagnata di più, cioè terra asciutta. Mentre se andiamo a piantarla in un terreno, dopo qualche anno potremo quasi dimenticarcela, perché è una pianta che, a salvo siccità straordinarie, è resistentissima alla siccità. Venga, venga. No, vado di qua. Ok. Allora, che terriccio usiamo per la campanula? Allora, vi consiglio un terriccio anche universale, va benissimo, l'ideale è che sia ben drenato, quindi magari se la piantiamo in vaso utilizzeremo l'argilla espansa sul fondo e poi sopra utilizzeremo il terriccio universale, va benissimo. Possiamo anche piantarla direttamente nel terreno, nei wall, ed una perenne. Cercheremo, specialmente nelle zone dove c'è ristagno idrico, di mettere sul fondo o dell'argilla o qualche inerte che aiuti a drenare via. Per quanto riguarda invece la concimazione, se vogliamo una fioritura abbondante, vi consiglio minimo una concimazione per piante fiorite una volta ogni due settimane da marzo cioè il periodo di fioritura, fino a settembre-ottobre. Perché dobbiamo scegliere una campanula? Allora, la campanula è, tra tutte le perenni, la più rifiorente e si adatta in tutte le zone, sia di montagna che zone costiere. È molto facile da coltivare, si autopropaga, quindi si allargherà molto. Avremo dei magnifici tappeti fioriti da marzo fino all'estate inoltre. Vi segnalo che la campanula sarà in offerta questa settimana una pianta così a 2,90 euro, sia al Garden Sassy Garden che sul nostro sito sassigarden.com.